E buongiorno a tutti, anche oggi facciamo un po' di pulizia, oggi pulisco tutta la casa, adesso ho messo l'aria un po', e il e il mio piumone e adesso passo dappertutto con l'aspirapolvere. stai guardando tutti quelli che passano? Con questo qua ho voglia di finirlo. Questo se mi chiedete se lo ricompro, non lo so. È buono, però non, non lo ricompro. Qua ci vuole un video a parte perché non ricompro gli spruzzini. Ma a parte scherzi, cioè, a parte adesso farò un video con tutti, con tutti i tersivi, tutte le cose finite così. E vi spiego anche un po' perché non compro e ne parliamo in un altro video con questa cosa qua, intanto finiamo di spolverare. Bye. <laughs> Sure. ragazze, ehm, noi abbiamo già mangiato perché è già l'una ormai, vi faccio vedere mh, quello che ho ordinato su Amazon che non c'entra niente però vi faccio vedere ho comprato un paio di c'è di Dandoff fatte così con quella suola qua, tipo la stock vedete ehm, fatti in panetto perché le mie ormai si stanno rompendo però aspetto aspetto che si rompano fino in fondo e dopo userò queste qua queste le ho pagate 17 euro e in tantissimi mi chiedete um, acido citrico come lo compro e cosa pago ecco vi faccio vedere adesso quello che mi è arrivato allora io ho comprato acido citrico questo qua e questo sono 5 kg di acido citrico e costa 29,95 io lo uso lo sapete e mi trovo mi trovo bene ecco e giustamente quelli che è che non hanno mai provato aceto citrico vi consiglio di provare le bustine piccoline a vedere se vi piace poi dopo potete ordinare perché se non vi piace è inutile che comprate quantità industriali come faccio io ecco ehm, che lo uso e eh, eh, niente lo provate Può darsi che non vi piace neanche ecco perché ehm, e io, tutti gli usi di acido citrico ve l'avevo già fatto un video a parte eh, se volete vedere um, eh, come lo uso um, c'è un video lì sotto da qualche parte tutti gli usi di acido citrico e niente ragazze continuiamo le nostre pulizie adesso c'ho anche le lipiate da lavare devo finire di pulire la cucina e poi anche il bagno e quello che non riuscirò pulirò poi domani ecco niente continuiamo le nostre pulizie volevo far vedere visto che mi è arrivato il pacco volevo far vedere come allora i prezzi guardate bene i, i prezzi quando comprate perché allora questo qua costa 29,95 perché ci sono diverse però guardate anche la quantità queste sono 5 kg e, altra volta avevo comprato di 2 kg e ho pagato più o meno la stessa cifra Thank you. Thank you. Ecco, ragazzi mentre stavo lavando i piatti è arrivato un altro pacco che doveva arrivare insieme a quell'altro ho preso per carbonato di sodio e... e niente ragazzi mi sa che il prossimo video sarà su questa cosa qua lo proviamo insieme ehm... eh, perché secondo me ehm... secondo me no è così è, è diverso dal um da bicarbonato. Cioè per carbonato serve per sbiancare. Bicarbonato lo usiamo perché mm, il bicarbonato quando lo mettiamo anche, non so, tipo cioè abbiamo i stracci e, mm, anche mettiamo dentro l'avatrice, lo mettiamo per, ehm, per ammorbidire l'acqua perché la nostra acqua è molto dura. Allora se pulisce meglio però non sbianca bicarbonato di se non sbianca per carbonato dovrebbe sbiancare l'avevo già preso una volta anni anni fa però non mi ricordo neanche e voglio voglio vedere a modo come sbianca per carbonato ma non lo sbianchiamo solo su non lo usiamo solo sui vestiti per carbonato lo usiamo anche ho visto che si può usare anche sul WC e possiamo pulire anche il WC tra l'altro possiamo Possiamo anche provare subito, dopo quando abbiamo finito qua, proviamo a vedere per carbonato come pulisce anche vicino. Okay. <laughs> Thank you you Bye. <laughs> Thank you. Bene ragazzi il mio video di oggi finisce qua e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!